Grazie Elena Luntal, grazie al Circolo dei Lettori di Torino um, per avermi anche eh, coinvolta in questa serata, grazie a voi che siete qui. Io sono Rosa Polacco, lavoro a Radio 3 e, um, e, e mi occupo abbastanza di Europa, me ne occupo come eh, ce ne occupiamo tutti da tanti anni a questa parte perché soprattutto lì l'attualità ci insegue e ci permette o costringe a seconda dei punti di vista a confrontarci con questo sogno che è l'Europa con questa eh, entità che da tanti decenni si cerca di costruire in un modo più solido di quanto già non sia sappiamo che eh, appunto se son, ci sono delle strutture eh, portanti, solide come quella economica eh, mancano invece altre strutture altrettanto importanti alla realizzazione compiuta di un'idea d'Europa e soprattutto una di queste voci mancante è proprio la voce culturale il che in parte è un paradosso visto che l'Europa è composta principalmente da quelli che sono i suoi spiriti eh, culturali che, che la animano e che la attraversano e per questo è molto interessante e appassionante la scelta che ha fatto il circolo dei lettori di iniziare questo ciclo di incontri sull'Europa proprio con Olivier Goetz perché eh, come diceva prima Elena eh, questa antologia che lui ha curato, Le Grand Tour, scusate il mio francese è pessimo e a Torino, lo so che questo è, è una grave mancanza, anche se fortunatamente lo capisco e lo leggo, ma non lo so, non lo so pronunciare bene. Comunque, Le Grand Tour, eh, Autoportré de l'Europe passé, escrivant. écrivain, écrivain, scusate pubblicato da Grasset eh, a marzo di quest'anno, eh, in un momento tra l'altro in cui beh, insomma il libro è uscito che già avevamo di fronte quello che stava succedendo in Europa, immagino che quando è stato pensato da Olivier Goetz non ci fosse ancora questo macigno che pesava sull'Europa e sul, sulla nostra identità. Eh, è una storia d'Europa, anzi no, è un ritratto dell'Europa attraverso però la sua storia, la storia che i 27 scrittori di 27 paesi diversi compongono partendo dai propri paesi, scegliendo un luogo simbolo comune, eh, del, del, del comune sentire, del vivere comune e sono capitoli che vengono da radici diverse per scrittura, per, per identità, che sarà una parola importante questa sera, eh, identità, eh, che è, è un racconto di, di differenze che però si stringono non l'altra per mano eh, verso una direzione comune che è quella eh, dell'Europa. Tra gli scrittori presenti nell'antologia, nomino eh, alcuni dei più letti anche qui in Italia, sono passati anche per, per questo luogo, per il circo dei lettori come Fernando Aramburu, Melis de Kerangal, eh, Laszlo Krasnorka e per l'Ungheria, Contoibin eh, per l'Irlanda, Rosella Postorino per l'Italia. Insomma, una, una geografia molto molto affascinante, molto intensa, eh, dove Goetz ha chiesto a, ai colleghi scrittori d'Europa di raccontare la loro Europa. Allora vorrei chiedere, per iniziare questa conversazione a, a Goetz, eh, come è nato questo progetto, con quale spinta culturale, soprattutto, con quale obiettivo e come hai dialogato con gli altri autori per costruire questo Atlante. Grazie, grazie Rosa. Buonasera a tutti, sono molto contento di tornare a Torino e di parlare di questo progetto europeo. Questa idea è nata più o meno due anni fa um, con la presidenza della Francia de, dell'Unione Europea che, che ha cominciato in gennaio di quest'anno e l'idea la prima idea era di, di fare un, un festival della cultura europea, un festival non solo con, con scrittori, ma anche con tutti i tipi di, di artisti. Perché noi scrittori ci incontriamo qualche volta in festival, la gente del cinema si incontra in festival, gente di teatro in festival, però non ci incontriamo mai tutti insieme per parlare della cultura europea. E quindi sono andato al Ministero degli Affari Esteri per fare questa proposizione e lei aveva un'altra idea per la presidenza, era di fare un oggetto e quindi per me era solo l'unico oggetto che posso fare, che non posso fare però che posso immaginare, è un libro. E quindi è, nato, è nata questa idea del Grand Tour, è una idea molto semplice. Io ho chiesto a 27 autori, quindi un autore per ogni paese dell'Unione Europea, di scrivere su un posto del loro paese che per questi scrittori evocano l'idea dell'Europa. E altrimenti erano totalmente libri, Scrivere una fiction, un non fiction, qualcosa sul passato, sul presente, tutto era possibile e così è nata l'idea del, del Grand Tour. Il dialogo era molto semplice: ho fatto questa proposizione agli autori, la maggiorità ha accettato molto veloce l'idea. Um, e io ho lavorato con loro come, come mi piace lavorare con un editore, con tutta la libertà. Penso che un grande editore lascia la libertà agli autori, fanno fiducia. Io ho fatto la fiducia. E quindi gli, gli autori avevano due mesi per, per scrivere le... Mm, la, la sua la contribuzione e poi io avevo più o meno no, prima c'era i traduttori che avevano due o tre settimane e io avevo un mese per fare tutta l'edizione del, del libro perché certamente deve, il libro doveva uscire per la presidenza della, della Francia non dopo e quindi tutto era molto stretto però l'abbiamo fatto eh, come vedete, Olivier parla perfettamente italiano, però c'è Sara Cominetti che ci aiuta se poi a un certo punto Olivier vorrà a parlare in francese. Abbiamo lavorato insieme con Sara, però da due anni provo di vivere a Roma e quindi parlo più o meno l'italiano adesso, beh, però sono molto contento di avere Sara vicino da me, almeno. <ride> che poi se sbagli qualcosa ti ti rimprovererà esatto, so evidentemente. Bisogno, la, la coperta di Linus. È, È bravo o no a parlare italiano? Oh. Come al Come circo c'è un filetto, no? Se qualcuno... Um, ecco, anche questo, questo scambio sulla, sulla, sulla, sulla lingua uh, mi porta a entrare subito nell'anima del, del libro o forse nell'anima della, della tua idea che è quella dell'identità tu ne hai, ne hai parlato anche spesso in questi giorni sono usciti diversi articoli molto belli interviste oggi uno di Maurizio Crosetti su, su Repubblica e, e, e ho capito che l'identità per te è centrale in questo, in questo progetto editoriale, ma anche e soprattutto il progetto nasce anche da questo, eh, come anello mancante di qualcosa di cui parlavo prima. L'identità europea è quello che ci manca. E, e tu dici che è una questione fortemente politica e che però identità è una parola che per troppi anni, decenni, ha avuto, è stata appesantita. Da dei significati che, soprattutto in Italia, ma forse anche negli altri paesi, forse anche di più in, in altri paesi dell'Europa, ha impedito di poterla usare in una sua accezione positiva. Identità era qualcosa che portava per forza a un'equivalenza con i fascismi, con le chiusure. Invece identità oggi diventa qualcosa di cui bisogna riappropriar riappropriarsi, ma non in nome del conflitto, bensì nel nome dell'unità dell e come si, si compie questo passaggio e perché per te l'identità è una questione fortemente politica Beh, io penso che per una nazione io, ad esempio per me io sono europeo prima di essere francese sono europeo e, e quindi mi ho sempre chiesto cos'è l'identità europea e per decenni, l'identità era una parolace per la, la sinistra, ad esempio, la, la, la sinistra aveva una paura enorme della, della identità. Uh, e possiamo capire anche perché tutta la prima parte del, del secolo passato l'identità ha fatto cose tremende, orribili per l'Europa. E anche c'era la, la storia coloniale, ad esempio, per la Francia. Quindi l'identità era un tabù totale. Però le nazioni sono come le, come le persone. Se non conosciamo la nostra identità non possiamo andare. In... È impossibile di andare in qualche parte. Siamo bloccati. Se non ti conosci, non vai Non fai niente. E quindi l'Europa. Capisco come ha com cominciato l'Europa. Negli anni 50 era impossibile di parlare di identità per ragione evidente. Fascismo, nazismo, era impossibile. Era, era meglio di cominciare come ha cominciato, con una modestia, con, le, con il ferro, con, con il carbone, per solo evitare la guerra. Questo lo capisco. Però dopo... E Passiamo agli, otta, agli, agli anni Ottanta, dove veramente c'è un grande, enorme sviluppo de, dell'Europa, con Jacques Delors, con, con tutti. Però a questa epoca, eh, e penso che veramente il progetto dell'Unione Europea è ancora rimasta negli anni Ottanta, c'è questa agenda neoliberale per l'economia, liberalizzazione per tutti i settori, anche per la cultura. Però la cultura non, non era mai pensata come veramente una questione di civilizzazione e di identità, però solo un settore dove si può liberarsi e, e fare soldi con questo. Questa era la destra, la destra neoliberale. E dall'altra parte c'era la sinistra, e la sinistra dalle anni 80, dalla guerra, che aveva paura di questa identità. E quindi c'è un vuoto nel, nella costruzione europea. Non c'è niente veramente per definire la cultura europea. In questo vuoto sono arrivati tutti i, i populisti, tutti la destra estrema, che lei aveva una, una idea molto precisa dell'identità. E da 30 anni, 40 anni, noi... Folliamo questa destra estrema sull'identità e questo è un problema enorme per l'Europa perché l'Europa ha funzionato bene prima di crisi, però noi siamo in crisi da almeno 15 anni e quando c'è una crisi è come una famiglia, se non c'è questa relazione, questo collegamento di famiglia, la gente non aiuta l'altra gente, perché non c'è questo sentimento di, di solidarietà, non c'è niente. E dalla crisi greca, e cosa è successo in Europa? C'è l'egoismo perché non c'è questo collegamento. E la, il collegamento si fa con una cultura comune. E senza questa cultura comune, L'Europa è bloccata, perché non può rimanere un progetto solo europeo un po politico, un po militare, dobbiamo avere relazione con i finlandesi, con i tedeschi, con i ungheresi, con i francesi, perché compartiamo qualcosa. E questa idea del, del compartimento non, non è mai su successo e questo è un problema enorme, e la responsabilità degli, dei politici è, è gigante in questo. È interessante che tu ti definisca che tu ti senta europeo prima che francese. No, sono, sono veramente sei europeo. europeo. È interessante lo che sento. tu lo, lo, lo dica di esserlo eh, perché è qualcosa, non ti offendere, ma che di solito dicono le persone più giovani di noi. Eh, perché? Sono molto giovane. Tu sei giovanissimo. Per favore. <ride> Però non sei tu la signora, quindi non è un problema. Ehm... Eh, i ragazzi più giovani diciamo la generazione che ha dai 20 ai 30 anni è quella che forse si è mossa anche con più eh, libertà di noi anche grazie a qualcosa che è intervenuto poi nella, nella, nella, nella storia europea per esempio Schengen o sì, l'Erasmus ovviamente quello c'era insomma pure quando ero piccola io ma eh, ecco, una, una cosa come Schengen è stato un momento in cui per esempio l'Europa ha cercato di, eh, di capire, di colmare forse dei vuoti che c'erano sulla mobilità, mobilità che però non è perfettamente compiuta ma insieme a questo unisco un altro momento che è stato non compiuto della storia d'Europa di questi ultimi decenni e, e tornando al discorso dell'identità cioè da un lato l'Europa apriva tutte le frontiere con Schengen permettendo la libera circolazione di merci, persone motivi di lavoro, studio eh, vabbè, il viaggio ovviamente non era una questione dall'altro però si chiudeva di fronte alla ricerca dell'identità ti ricorderai, e lo ricorderete anche voi ci fu una discussione molto aspra, molto conflittuale sulle radici cristiane dell'Europa se era il caso di metterle nella Costituzione Europea oppure no erano anni difficili era un momento molto complicato dove il conflitto Uh, camuffato etnico religioso in realtà uh, razzista uh, prendeva le misure con quello che stava succedendo nel mondo l'11 settembre eccetera però è stata era, era un momento in cui si poteva forse cogliere qualcosa invece quella scommessa non siamo riusciti a, a catturarla cosa, cosa pensi di quel momento Ma questo era una per me era una, un errore enorme era un errore francese, eh? i francesi hanno rifiutato questo. E come l'ho detto, se non sappiamo di dove siamo, chi siamo, non possiamo andare in alcun posto, è impossibile. E, mh, questa paura di finalmente accettare chi siamo, la nostra storia, ma è totalmente assurdo. Quando c'è un cinese, un americano, che, che viaggia in Europa, che vedi? Le chiese? Non solo chiese, anche eh, ruine romane, greche, chiese. Però si può sapere più o meno facilmente di dove siamo. E la gente... Il popolo europeo, se c'è uno, ha bisogno di questo. La, la globalizzazione ha, ha cambiato le, le nostre identità e la gente con l'Unione Europea avrebbe bisogno di qualcuno che le aiuta, che le aiuta a accettare il nuovo mondo però anche a accettare di dove sono. E questo ruolo l'Unione Europea non lo gioca. E quindi c'è molte persone che si sentono un po' perse. E, e per me era un errore enorme. E quando parliamo di, di radici cristiane, non significa che l'Europa va a, come si dice, cristianisare. Cristi. Cristianizzare tutto il resto del mondo. Questo è il passato, non è solo il passato, fa parte della nostra identità, è quello, do e quello dobbiamo accettarla. L'Europa è l'unico continente che non accetta chi è, di dove è, e, e tutto questo. E quindi era un, questo vuoto era fantastico per tutte le, le destre populiste perché era ridicoloso, perché hai solo bisogno di passare due giorni in Europa per capire di dove sono i europei, tutta questa storia molto complicata, però si vede di dove siamo e chi siamo, almeno all'inizio, questo misto eh, di tutto, di culture, di religione, però dobbiamo definirle, questo è importantissimo per me, e poi forse si vede ancora di più oggi uh, che cos'è l'Europa, cosa sono ma, ma anche solo le città europee, nel mondo ormai sempre più aperto, va bene adesso a parte questi due anni di, di stand by per la pandemia, ma insomma in un mondo sempre più, più aperto, dove peraltro la globalizzazione ha, ha raggiunto il suo limite estremo e chiudendo il cerchio, ma eh, l'incontro con, con le città, le città sono l'esempio più concreto, più eh, tangibile dell'idea dell che un paese ha di se stessa e della propria rappresentazione, perché sono lo spazio economico, lo spazio sociale, lo spazio della cultura, della rappresentazione di sé. La città europea è, è, è vecchia, non, non è una novità, ma non, non esiste più e non esisterà mai più. Le città che, che si costruiscono ormai da diversi decenni in poi, non penso soltanto all'Asia, perché anche quelle ormai sono città vecchie, ma al, all'Oriente, al Medio Oriente, al, ai, ai, ai paesi africani, sono città completamente diverse da come le intendiamo lì noi e lì hai, hai, hai proprio il segno appunto tangibile di qualcosa che definisce le identità prima parlavi di Buenos Aires perché eh, come, come forse sapete, come diceva prima anche Elena Lohentel, l'ultimo libro di Olivier Goetz appena uscito ci, tras ci trasporta in Argentina, in intorno a, a Maradona. Ma prima parlavamo appunto di Buenos Aires e Olivier diceva che Buenos Aires per, per lui è la città più europea che abbia mai visitato. Allora lo vuoi raccontare? Prima di parlare di Buenos Aires volevo tornare un po' libro. Per me l'idea di questo Grand Tour era di dare una faccia e un po' di carne a questa idea europea. Prendiamo i nostri banconoti. Questo è geniale, i banconoti europei. Non c'è nessuno su questi banconote, c'è solo ponti, archi ehm, che un computer ha designato. Ponti che non esistono, ponti no, che non esistono. è sono una in nessuna cosa città. unica nel mondo. In Europa abbiamo non so, cento, mille di, di persone geniali, scrittori, pintori. Però abbiamo deciso di avere nessuno. Questo è un esempio. C'è un altro esempio che, che mi interessa molto. Quando vai in queste questi quartieri di, di Bruxelles europei che sono brutti, c'è una, una, che, che una statua che si, grazie, che si chiama L'Homme qui marche, l'uomo che cammina. E questa statua deve rappresentare l'idea europea. E cos'è questa L'Homme che marche, l'uomo che cammina? È un uomo sonambulo che cammina nel vuoto. Questa è la statua che simbolizza l'avventura europea. In America c'è la statua della libertà, che tutto il mondo conosce, che rappresenta l'idea americana e noi abbiamo l'uomo che cammina e che va... Che, che, sonnambulo. Sonnambulo. E questo è pazzo. E' tutti, è così. che Questa idea europea fino a oggi e non c'è carne, non c'è faccia e, e più o meno come, come dire ehm, frigida una canzone pazzesca e, però quando viaggiamo in Europa l'Europa è tutto il contrario c'è carne, c'è faccia, c'è avventure, c'è storie, c'è tutte però l'Unione Europea come funziona come istituzione europea? Non c'è niente. E l'idea del Grand Tour era di dare un po' questo con gli autori europei che raccontano la storia, che raccontano i paesi, paesaggi europei, che raccontano storie europee. E questo era importante. Quando parli di Buenos Aires, sì, ho detto che per me è la città europea perfetta, è l'Europa che non esiste. Cos'è Buenos Aires? Buenos Aires è un misto, di, di gente europea da 4-5 generazioni mette tutta questa gente italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, ebrei di Polonia e tutto metti tutto un checker e 4-5 generazioni che c'è un bordello economico gigante, anche geniale un casino politico per una grande cultura è veramente il contrario dell'Europa di oggi l'economia è meglio in Europa c'è un po' di politica un po' più organizzata però una cultura europea non c'è c'è una cultura italiana c'è una cultura francese, tedesca eccetera eccetera e quindi Buenos Aires è interessante però al fine del mondo e l'Europa come funzionava prima la, la, la prima guerra mondiale quando era facile di viaggiare, di vivere in un altro paese europeo, di parlare altre lingue, però non c'era istituzione. Sono veramente il contrario dell'Europa di oggi beh, era anche una dire, cosa ad esempio, molto elitaria che ad esempio, si potevano permettere sulle O. Se facciamo un paragone tra l'America sta, Stati Uniti e l'Europa la grande differenza è che in Europa la mobilità è molto molto complicata non vado a dire questa sera com'è complicata di andare della Francia all'Italia quando non fai parte di una grande multinazionale che, che paga tutto e che organizza tutto però come scrittore, come artisti è incredibile è complicato e se non c'è mobilità non c'è l'Europa e prima, prima, la prima era, era molto, molto, molto più facile. Questi sono piccoli esempi, però raccontano l'idea della nostra Europa, che non è veramente fatto per il popolo, per la gente, per, per altre cose, a livelli differenti. Non era mai pensato al livello del, dell'individuale. A livello del virtuale? No, a un livello economico, a livello finanziario, po politico, anche un po' militare adesso e questo un... va bene, eh? però a livello veramente di, di, di scambio di cultura, di gente, di popolazione c'è Erasmus, altrimenti c'è veramente pochissimo, è molto complicato, molto complicato. Beh, anche, anche lì poi soprattutto i progetti, le realtà che mi vengono in mente sono soprattutto, o come dicevi tu, adesso a parte le multinazionali, ma insomma lavorativo, aziendali, quindi con una struttura che già per sua natura è eh, capillare… Eh, eh, oppure eh, di studio se sei fuori diciamo da queste due realtà di, di, di sostegno è più difficile non muoversi in generale cioè non viaggiare tra Roma, Berlino eh, o Budapest ma stabilirsi provare a, a stare un periodo fare eh, dei lavori um, ma eh, allora quello che, che mi interessa chiederti a questo punto è se, che, che differenza c'è perché l'Europa adesso hai citato anche l'America abbiamo fatto un accenno a Buenos Aires l'Europa nella sua mancanza di compiutezza guarda sempre all'America cioè agli Stati Uniti immaginando una federazione su quelli dellì però è una federazione impossibile perché eh, la composizione a suo tempo dell'America paradossalmente era molto più omog omogenea di quanto non non lo sia oggi quella europea che anche solo per il fatto di non avere una lingua comune è difficile possa costituirsi in questo senso. Ma soprattutto ci sono delle fratture della storia recente che, che, che dividono culturalmente l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest e se vogliamo anche l'Europa del Nord dall'Europa del Sud. Allora mi chiedevo come gli scrittori che hanno partecipato all'antologia ma anche come conoscendo tu nell'Europa i, i cittadini pensi che sentano la, la cultura europea dal, dal, dal punto di vista del loro paese di provenienza, quanto pensano che la, sia che la cultura europea sia manchevole? Se ci sono, mi spiego meglio, se ci sono paesi dove il, la cultura europea è più forte che in altri... Io ho sempre pensato che nei paesi più piccoli la cultura europea è più importante o una, un posto più importante che, che nei paesi più grandi dove la cultura nazionale è più importante, tipo la Francia, la Germania o l'Italia io sono andato ho, ho fatto un, un grande giro dell'Europa per presentare il Grand Tour alla, alla, nella primavera e ad esempio in piccoli paesi come la Lettonia l'Estonia, la Slovacchia la Finlandia, la cultura o anche la mm, Belgio la cultura europea si è più, è più importante questo è, mm, per cominciare è certo che la e questo è interessante con, con l'Europa, che abbiamo una storia comune e abbiamo soprattutto gli ultimi, o oh, gli anni tra 1945 e 90, che sono molto differenti. E questo si può leggere nel libro, che c'è l'esperienza del totalitarismo totalitarismo sovietico russo che fa una, una differenza enorme. Ad esempio il scrittore slovacco che più o meno la, la, la stessa generazione dice, lui è nato nel 66, lui ha vissuto nella sua carne l'esperienza tota, totalitaria e fa una differenza. Io ho letto molto sul comunismo, sul sovietismo, però non ho idea com'era. E quindi per tutta questa gente l'esperienza all'istoria, la prossimità all'istoria è enorme. E si vede di nuovo da sei mesi. I rapporti alla Russia, i rapporti all'Ucraina sono molto differenti a questo. E la piccola esperienza che ho avuto in, in questi paesi, sono andato in Romagna, in Slovacchia, Estonia... Lettonia è anche la... metto la Finlandia, però la storia della Finlandia è molto differente. Però, cosa ho visto? Che in questi paesi la gente che ha un grande interesse per l'Europa è molto più giovane che la gente nell'Occidente dell'Europa. nell'ovest dell'Europa sono molto più anziani, che hanno questo rapporto alla storia ancora con la guerra. Sono veramente figli di gente che hanno vissuto la, la guerra. All'est è il contrario. Sono gente molto, molto, molto più giovane che hanno vissuto come europei e che vogliono rimanere europei. E questa è la guerra in Ucraina. E, però altrimenti abbiamo una cultura comune. E ancora quando... Quando un non europeo viaggia in Europa lo capisce molto meglio di noi. Perché sì, è vero. si vede? Magris ha scritto cose bellissime su, sull'impero austro-ungarico e lui ha scritto che in un secolo, due secoli o cinque secoli, quando qualcuno va a viaggiare nel, nell'Europa centrale, nella meta dell'Europa, va a capire che il, questo imperio era come l'impero romano perché c'è un'architettura comune a, a questa parte dell'Europa. Io ad esempio sono nato e ho cresciuto a Strasburgo, però Strasburgo ha molto di più in comune con Lemberg, Lviv, o Lvov adesso, che con Toulouse. Mi sento più a casa all'ovest dell'Ucraina che a Lodgaron a Toulouse. Perché fa parte della stessa civilizzazione? Mi sento a casa a Trieste, ad esempio. Perché questa cultura comuna. Ehm, quindi c'è questa parte centrale dell'Europa che ha avuto. È come una stella con del pollo, mm. de, le coté des étoiles come on dit, le punte, le, punte. Sì, le, le punte delle stelle che si vanno in tutte le direzioni però c'è questo centro che è un misto di cultura romana, greca, cristiana ebrea um, e dopo il cristianesimo però, però abbiamo tutto questo insieme anche le guerre naturalmente e il dopoguerra sì. certamente però c'è questo però non c'è una una cosa straordinaria è che nelle scuole dell'Europa non c'è un corso comune su questa storia. Sarebbe la cosa la più, la più basica a organizzare. Altrimenti non c'è no, solidarietà, solidarietà tra i popoli, è impossibile. Se non c'è questa sensazione di fare parte di qualcosa di molto più grande che la nazione e la gente ha capito che la nazione può funzionare per qualche cosa però non funziona più come prima quindi qualcosa manca è interessante ascoltarti perché uh, parlando di come questo sentimento europeo si riveli più forte nei, nei, nei piccoli paesi o nei, nei paesi dell'est eh, poi se uno pensa che l'Europa, la forza per una parte della popolazione eh, nasce invece decisamente Ovest, prima con le monarchie e gli stati nazionali, Francia, Spagna e vabbè allora Inghilterra, poi con la rivoluzione industriale e la potenza economica, se vuoi anche con il colonialismo. Eh, Un'altra matrice comune è sicuramente quella della, della guerra, della guerra del Novecento, anzi, delle guerre del Novecento. Allora, mentre parlavi, mi chiedevo. Sì, da un lato appunto qual è il primo passo per costruire questo anello mancante soprattutto sul piano culturale hai dato un'idea, quello di pensare a dei corsi eh, comuni nelle scuole su questo ma invece continuo a chiedermi dove bisogna andare indietro a rintracciare questo anello comune dell'identità dell europea della... e dove bisogna fermarsi indietro nella storia per non perdere di vista il, il fuoco ma in, forse a questo punto al, non lo so, alla caduta del muro di Berlino non so in, se quello è un momento indietro della, quando diciamo indietro della storia pensiamo alle guerre pensiamo a Auschwitz, pensiamo al Gulag pensiamo però dietro la storia non c'è solo questi, c'è una grande storia che è anche positiva la storia dell'Europa è Naturalmente ricchissima, c'è cose positive e c'è cose negative. Gli ultimi... Dalla guerra, e per ancora uh, ragioni che sono molto valide, abbiamo un'idea un molto molto negativa della storia europea. Però c'è tutto, c'è tutto. I grandi scoperti europei sono geniali non c'è solo il colonialismo il colonialismo è molto importante era gravissimo assolutamente, però... anzi è l'unico continente che ha consentito 60 anni di pace quindi è un, un inedito nella storia e anche la A parte la, guerra la mente la mente europea o europea, non so europeo, mente? Europea. europea, grazie la mente europea di cercare sempre qualcosa di anche la competizione europea è interessante tutti questi piccoli paesi tutte queste piccole città le grandi scoperte europee la navigazione europea l'arte europeo, tutto questo è molto positivo e quindi abbiamo qualcosa di molto complicato con cose positive cose negative però esiste e non lo usiamo e questo è pazzo L'idea della storia europea, quella che abbiamo, è molto tedesca. E questo lo capisciamo. Io ho vissuto cinque anni a Berlino, ho scritto molto sulla storia tedesca nel secolo passato. E naturalmente è orribile. Però la storia tedesca non è solo i dodici anni del nazismo. C'è la, la storia delle, delle Lumières c'è una storia della poesia, e quindi la storia dell'Europa è come la storia de... della Germania, Germania. c'è un po' di tutto, e questo dobbiamo usarla, non solo gli aspetti negativi, altrimenti non va a funzionare per i giovani, questo può funzionare con, più o meno ancora, la nostra generazione, però dopo non c'è una relazione a questa storia, una relazione personale, che la relazione la più importante um, eh, mi ha colpito quando hai usato la parola competizione perché è una parola chiave soprattutto sì probabilmente anche sul piano culturale, la competizione tra le culture dei diversi stati, soprattutto tra gli stati superstar, appunto la Francia, la Germania, eh, cioè, l'Italia. Eh, non ci denigriamo è una cultura studiata in tutto il mondo. È lo sappiamo: esempio, lo sappiamo perfetto, ben, per infatti. questo. E, e, però c'è una storia che è ancora più conflittuale eh, in Europa, che è quella dell'industria e dell'economia. E infatti parlavi della Germania, eh, che è stata a lungo ed è di fatto il motore del, dell'Europa, dello sviluppo, del progresso economico e anche un limite per molti altri, altri paesi eh, e allora mi interessa il tuo punto di vista anche sul, sul, sugli, sugli studi economici, sugli studi sociali eh, da questo punto di vista perché eh, tu eh, hai spiegato in, in diverse occasioni che eh, le matrici Diciamo um, eh, neo marxiste neomarxiste del pensiero economico e, e, e sociale europeo, poi si sono uh, scontrate invece con la pratica dell'economia. Dell e della, e, della, e della società europea che invece è eh, liberale e neoliberale. Questo secondo te ha prodotto anche un conflitto culturale che si, che si sente o sono solo questioni di, da, da studiosi, di, da, da filosofi o si vivono poi sulle, sulle, su, sulla vita eh, identitaria e culturale del... Delle... Credo un po' di poco, un po' di tutto, come, come sempre. La competizione ha sempre fatto parte della storia europea. Dopo la, la caduta dell'Impero Romano, piccoli stati, piccoli piccole città. Per l'industria non so, non è veramente la mia il mio settore. Però Penso che più o meno come il calcio, che la, il compet calcio? Sì, la competizione fa sviluppare gli altri, fa parte della storia europea, per l'industria, per la cultura e anche per il calcio, funziona più o meno lo, lo stesso, che aiuta e anche, ma soprattutto ha aiutato, la, quando guardiamo la storia dell'Europa, ha aiutato molto il sviluppo, questa competizione. Ma anche le guerre, eh, che, che hanno, fanno sempre par hanno sempre fatto parte della, della storia europea. E, però, quando ha cominciato la prima guerra mondiale, nessuno ha pensato che era una guerra mondiale, la gente ha pensato che un'altra piccola guerra, un'altra piccola competizione. Però non era. E ha cominciato la caduta dell'Europa a questo momento e, e, e da lì in realtà avrei avrei voluto partire perché insomma ci stiamo girando intorno da, da quasi un'ora però, però questa è l'Europa che, che abbiamo davanti adesso è l'Europa della guerra però, però vorrei fare un passo indietro a due anni fa l'Europa sta vivendo eh, dopo 60 anni il momento più complicato della sua storia di fronte appunto alla guerra di invasione in Ucraina um, e prima veniva dalla, dalla pandemia. Perché parlo della pandemia? Perché in Italia se, se, mh, ci sono stati degli anni feroci contro l'Europa, dal punto di vista economico soprattutto, ma anche politico. Uh, poi la cosa si è un po' stupita. è arrivata la pandemia e improvvisamente l'Europa che insomma provocava molto scetticismo eh, è diventata invece uno scudo protettivo perché l'Europa in quel momento è riuscita a fare qualcosa di molto importante per esempio tutti gli accordi sui vaccini che sono stati decisi a livello europeo con gli accordi tra gli stati non era una cosa facile, ci sono stati degli errori, dei piccoli errori ma insomma questo accordo ha permesso a tutti i cittadini europei di... Di, di, di vaccinarsi nello stesso modo di curarsi nello stesso modo ed è stata una cosa molto importante è stato un grande traguardo una grande eh, vittoria di quell'Europa che era ormai molto, molto fragile eh, poi però è arrivata la guerra e l'Europa si mostra di nuovo molto compatta e molto solida di fronte a questo, qualcosa che non avremmo eh, neanche forse immaginato, sperato, eh, si mostra anche interessata all'apertura ad altri paesi, un'apertura che sarà molto più complicata immaginiamo negli anni a venire, però ecco in questi ultimi due anni l'Europa si è trovata davanti a due macigni, la pandemia che era qualcosa di inaspettato e ingestibile che ora scompare di fronte all'enormità della guerra, questi, questi, questi due momenti ma insomma soprattutto la guerra che opportunità pongono secondo te all'Europa e che fragilità invece profonde rivelano? Io vorrei parlare soprattutto della guerra, la pandemia è una pandemia. era C'era un tutti. passaggio che volevo fare per mostrare come si veniva da un sì, momento sì, di vittoria, uno di abissi. La guerra, non so, quando ha cominciato, sì, l'Europa si è mostrato cose che non aspettavamo, questo è vero. Però adesso, questo autunno e questo inverno, andiamo a vedere chi siamo noi che coraggio abbiamo o che non coraggio abbiamo, che paura abbiamo come um, egoisti, sia, siamo egoisti o non siamo egoisti. All'inizio era semplice Ti di dire ok, noi andiamo a aiutare l'Ucraina e, e l'Europa ha aiutato molto l'Ucraina, però adesso è, sono le ore della verità perché adesso l'ottuno va a cominciare, l'inverno va a cominciare, hai bisogno di aiuto, come l'Ucraina. E quindi queste sono le, le ore de, della verità. E Io voglio, voglio chiedere che l'Europa, veramente ha capito che sono le, le sfide di questa guerra, ma, ma non sono certo anche che l'Europa ha veramente capito. Se prendiamo il caso della Francia, alle elezioni presidenziale qualche mese fa, okay. Macron era il primo, però dopo i tre primi, che erano Le Pen, Mélenchon, Zemmour, tutti hanno avuto una relazione molto, molto, molto forte a Putin. E non ha cambiato niente la guerra, niente. Adesso in Italia tutta la gente mi dice che okay, la destra va a vincere, quale proporzione non sappiamo. E Salvini era pazzo della Russia, di, di Putin. Berlusconi era un grande amico, o ancora un grande amico di di Putin. Va a cambiare qualcosa? Non penso. Orban era e, e, e va a rimanere un grande amico di Putin. Ha cambiato qualcosa le ultime elezioni in Ungheria? Niente. Quindi non so. Non so. La cosa che spero è che è più facile naturalmente quando hai un po' di soldi ma che la gente non va solo a pensare alla sua famiglia, al suo benessere, ma anche a pensare all'importanza storica che succede adesso in Ucraina. E adesso che succede in Ucraina è veramente, per me, una guerra sul futuro dell'Europa. Sì, siamo veramente un continente libero, che ama la libertà, che è pronto fare la difesa la difesa di questa libertà o no e questo andiamo a saperlo molto veloce i prossimi sei mesi per me saranno i mesi della verità per l'europa con l'ucraina e la russia beh anche perché Adesso c'è una, non, non, non credo ti riferissi a questo, però i prossimi sei mesi saranno anche mh, particolari per una questione molto eh, e, banale ed egoistica, cioè quella, quella climatica. In Italia la, la discussione eh, più o meno dall'inizio della guerra, mh, a parte un uh, conflitto tra. Mh, come, come semplificarlo, è impossibile semplificarlo, come sintetizzarlo eh, tra pacifisti e, e non pacifisti? C'è stata un'enorme un confusione, forse anche inevitabile, segno di una, di una storia molto... Ehm, eh, bloccata eh, a un certo punto con l'inizio della guerra e con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il pacifismo italiano ha cominciato a dire eh, che bisognava cercare la pace e, e i pacifisti si sono trovati eh, spaisati spiazzati anche eh, isolati e visti come invece Uh, filo russi e filo Putin. Nel dibattito culturale italiano questo è qualcosa che ancora non si riesce a compiere Dopo sei mesi, eh, anche chi aveva delle, delle ritrosie, non penso che i, chi vuole la pace sia Filo Putin. Però c'è stato questo, eh, questo grande equivoco nel dibattito culturale italiano da cui ancora non si riesce a uscire. Non è così in tutti i paesi d'Europa, non conosco a livelli profondi il dibattito in tutti i paesi d'Europa, però quello succede in Francia, in Germania. Eh, lo, lo conosco, ehm, di fondo c'è un egoismo che, che, che viene fuori nei paesi mh, che si trovano davanti alla guerra e che viene prima dell'Europa, forse anche proprio perché non c'è una struttura europea che, eh, che, che faccia rete davanti a questo, penso all'energia, penso alla paura del nucleare. Allora, chi non vuole che si vada avanti nella, resistenza, nella guerra contro la Russia, Pone questi argomenti qui, ma abbiamo bisogno dell'energia, del gas per le nostre industrie, per il lavoro, se moriamo di fame, di freddo eccetera, e eh, sulla, sulla paura della, della, della bomba atomica, de, de, de, che la Russia voglia allargarsi ancora di più ad altri paesi eccetera, però questo... Eh, blocca la discussione a un piano appunto del, dell'egoismo nazionale e, e perde quella scommessa di cui stai parlando tu, cioè eh, quella del coraggio. Eh, però ci vuole moltissimo coraggio da parte di tutti gli stati per potersi sentire in questa occasione sì, davvero finalmente europea in maniera compatta, solida, forte. Ma sai, io sono un scrittore e non sono giornalista, e questi sono questione molto importante, però io non, ho, io non ho fatto il grand tour per questo, il grand tour era, fatto, era pensato prima della guerra. Ad esempio ho scritto la, la scomparsa di Mengele, perché Mengele per me era il simbolo della caduta dell'Europa. Io ho sempre pensato a questi, perché sono nato a Strasburgo. Una famiglia, ebree, una famiglia ebrea, un po' il mio papà era di <coughs> Tunisia, la mia madre era al Io volevo capire come un continente come l'Europa, che era sopra tutti i continenti, per tutto, fino al 1914, si è ucciso in 30 anni. E Maghari per me è il simbolo di questo. Lui era un borghese uh, che, ha, che, aveva due, che ha fatto due tesi, che aveva, um, ha sposato una donna che ha studiato la storia dell'arte e qualche anno dopo lui ha cantato l'opera a Auschwitz. Per me era questo simbolo. E da questo momento, come l'Europa ha fatto per sopravvivere? Ha fatto tutto questo che conosciamo, l'Unione Europea, l'Unione Economica, l'Unione Politica. Però che c'è l'Europa adesso? Queste sono le, le mie. Non voglio parlare del gas, del cambio climatico. C'è tutto questo nei giornali, e non sono, non sono qua per questo. Il Grand Tour è altro. Il Grand Tour è di raccontare l'anima dell'Europa prima della guerra. E cosa è importante per me? Naturalmente la Russia è importante, l'Ucraina è molto molto importante per me. Io non posso rispondere a queste domande. Tutti, tutti di noi abbiamo una idea su queste cose e non, non, sono, non sono a Torino per parlare di questo. Io voglio parlare dell'idea della cultura europea che compartiamo, che condividiamo tutti insieme. Questa è la cosa che va a aiutarci o no a vincere questa guerra e a fare a avere un futuro comune insieme o no. E queste sono le cose importanti. E gli autori del Grand Tour che raccontano? Raccontano due cose sul nostro continente. La prima cosa sono le cicatrici del secolo passato, che sono naturalmente l'Alocosto, la Shoah, e uh, i crimini del comunismo in Europa centrale e orientale. E questo vivono ancora tra di noi e sono molto molto importanti per la nostra identità. questo è un'identità negativa e questo non basta per avere un futuro insieme, comune insieme. Questa è la prima cosa dei, dei testi del Grand gli altri testi sono molto interessanti perché raccontano i luoghi comuni dell'Europa, la stazione, il museo, ehm, il paesaggio di, di mare, le siti archeologiche, le, le grandi piazze, tutte le cose che possiamo incontrare in tutta l'Europa. E questa è la, la nostra cultura e queste sono le cose che... Adesso abbiamo due possibilità. Sviluppiamo questi tutti insieme e facciamo una, una certa idea dell'Europa, una cultura comune con tutte le generazioni o continuiamo come abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. Un blocco economico senza anima, senza carne, senza viso. Questo per me non era non ha un futuro. E queste sono le cose importanti. Io posso parlare di cosa ho letto nel giornale ieri, oggi, però io sono, veramente sono uno scrittore, una, non sono qua per, per parlare di, di questo, e, e non sono buono neanche per... Ma è per questo che chiediamo eh, e leggiamo gli scrittori proprio per, per leggere oltre la realtà della cronaca attraverso, anche perché la... La, la scrittura, certe scritture, sicuramente le scritture degli, degli autori che hai invitato nell'antologia ehm, vedono le cose con un punto di vista che non è quello della, della quotidianità, dell'attualità, della cronaca che ha, che ha qualcosa di freddo e di sfuggente ma ci danno la chiave, i mondi, le lingue, i simboli soprattutto infatti ricordavi le piazze, le stazioni, i simboli per, per, per riconoscerci eh, al di là di quelle che sono appunto le, le, le, le catene che ci stringono del, del quotidiano e della cronaca e però proprio per questo allora ti voglio chiedere per chiudere poi non so se c'è qualcuno che vuole fare eh, qualche domanda se in questo percorso in questo, in questo viaggio in questo mosaico dell'Europa che, che avete tessuto eh, c'è cioè, guarda questa è la domanda più difficile di tutta la, la serata eh? se tu dovessi immaginare una, di suggerire una, un, un viaggio in Europa eh, le, le, le prime tappe che suggeriresti o le più importanti pensando proprio a questo a dov'è più eh, luminosa oggi quella traccia culturale dell'identità entità europea che avete eh, cercato di raccontarci in questo libro io direi le, le fiume l'europa è un fiume l'europa ha cominciato con le fiume con questa comunicazione tra città tra gente um, per l'economia, per, per le idee, per la cultura, veramente l'idea, puoi fare tutto un giro dell'Europa con i fiumi. Io sono nato a Strasburgo sul Reno, il Reno va dalla Svizzera come tutto lo sappiamo alla mare del nord, c'è il libro fantastico, abbiamo già parlato di Magri sul Danubio. Però quando viaggi in Europa capisci che l'Europa sono i le fiume. E questo è l'idea del fiume, è anche bellissima per l'idea dell'Europa, qualcosa di fluida, qualcosa che fa che raggiunge i popoli, le culture, le lingue. So, quindi io farebbe un, un viaggio sui fiumi dell'Europa. Ecco, vedi, questa è proprio la risposta che mostra il, il cuore di quello che è. Eh, Beh, poi alla fine il, il tuo libro, il vostro libro, cioè eh, suggerire dopo tanti discorsi, dopo tante domande, eh, una, una risposta può essere anche eh, molto semplice e, da, e davanti a noi e quella poi è, è la chiave per, per conoscere l'identità eh, e, e per scoprire tracce comune.